Non ci posso credere, ancora la vitamina C per curare il coronavirus? Ancora? Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito vi ricordo che per visite di persona ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i contatti. Ho pensato di fare questo nuovo video su un argomento da me già trattato, ovvero vitamina C e coronavirus, perché ho notato che si sta diffondendo una notizia che vorrebbe essere la dimostrazione dell'efficacia della vitamina C contro il coronavirus. Addirittura ho letto espressioni tipo lo studio definitivo o la resa dei conti. Insomma, sembra che siamo di fronte a un, uno studio da premio Nobel, però forse c'è qualcosa che non torna. Normalmente, quando mi trovo in queste situazioni, io vado prima di tutto a vedere che tipo di studio è quello che ho davanti. Eh, ad esempio, ci sono degli studi importanti dal punto di vista statistico, che però danno indicazioni poco pratiche. Altri invece molto precisi, molto puntuali, che danno indicazioni estremamente pratiche. Altri invece che danno delle, dei suggerimenti, delle indicazioni per migliorare la ricerca e andare ad approfondire un determinato argomento. In particolare questo studio è una review una revisione della letteratura in pratica gli autori si sono chiesti su questo dato argomento che cosa sappiamo che cosa possiamo concludere questo tipo di articoli è molto utile per fare il punto della situazione ma non è condotto in maniera matematicamente rigorosa in questo studio cerca di fare quindi un riassunto di quello che si sa già in letteratura si prendono tutti gli studi disponibili su questo dato argomento senza selezionarli senza andare a vedere se uno è fatto bene o è fatto male e le conclusioni di questo studio sono le impressioni che hanno gli autori che conducono questa specie di riassunto non è una analisi matematica precisa e eh, replicabile non è quindi una revisione sistematica è semplicemente una revisione della letteratura i due ricercatori già nel riassunto dell'articolo dichiarano che cosa vogliono cercare, ovvero gli effetti della vitamina C intravenosa sulla risposta immunitaria, le proprietà antivirali della vitamina C intravenosa e infine le proprietà antiossidanti della vitamina C intravenosa per affrontare specificatamente la tempesta citochimica caratterizzata dalla sindrome respiratoria acuta che si presenta nelle fasi avanzate della malattia Covid-19. Quindi ecco la situazione. Abbiamo un articolo scritto sulla base di altri articoli, quindi non una serie di esperimenti originali. Abbiamo una serie di conclusioni a cui si giunge semplicemente con la lettura di questi articoli, eh, quindi non un'analisi statistica matematica e abbiamo uno scopo preciso, ovvero valutare l'efficacia della vitamina C come iniezione, quindi non come eh, integratore. In una serie di situazioni collegate con la COVID-19. Bene, questa quindi è la nostra condizione iniziale. Badate bene, non sto dicendo che sia un lavoro inutile e che non sia una, um, un articolo interessante e anche importante, semplicemente no, sto dicendo che non è questo articolo definitivo di cui si parla tanto. Dopo un'introduzione che descrive la situazione del COVID-19 e anche del possibile utilizzo della vitamina C eh, come Aiuto in questo tipo di malattia, l'articolo passa a esaminare come è stata usata la vitamina C in passato, sia per la cura del cancro sia per la, per per per la cura delle malattie infettive. Come detto, non si, mh, non si cura di selezionare gli articoli più validi o eh, da quelli meno validi, eh, semplicemente mette insieme tutto quanto e cerca di fare un riassunto. Eh, la maggior parte di questi. Più del 50% di questi articoli sono datati oltre 2-3 decenni fa. Quelli più recenti eh, mostrano effettivamente un'efficacia, anche se altalenante, della vitamina C come coadiuvante delle cure, quindi non come cura esclusiva. In particolare l'azione antivirale e antimicrobica della vitamina E ben nota in vitro, ovvero su esperimenti di laboratorio condotti su cellule isolate. Questi risultati, come ammettono gli stessi autori, non sono però poi stati replicati in vivo, quindi su cavie. Quando si parla di sistema immunitario però ci sono stati esperimenti promettenti. Un'infezione porta a un maggiore stress ossidativo e un antiossidante può essere d'aiuto. Inoltre la vitamina può funzionare da vero e proprio immunomodulatore. Nonostante questo però non esistono prove certe che la vitamina C migliori le condizioni di salute degli ammalati, anche se recentemente è stata usata con successo per migliorare la condizione di pazienti in terapia intensiva. Come detto, probabilmente dipende dal fatto che un organismo in forte stress ha bisogno di una maggiore quantità di antiossidanti, infatti sono efficaci anche la curcuma e il sulforafano. Gli autori concludono quindi che, dato tutto quanto scritto, la vitamina C potrebbe essere un aiuto per i malati di Covid-19 e anzi auspicano ulteriori studi di controllo, di conferma a questa loro intuizione. Nel mio video precedente dicevo che la vitamina C da sola non può fare molto ed effettivamente anche gli autori di questo studio definitivo sembra che mi diano ragione. In nessun punto del lavoro infatti si dice di usare la vitamina C come trattamento esclusivo per i malati e oltretutto si parla di iniezioni quindi con dosi massicce di vitamina c non quelle che si possono prendere con eh, un integratore orale infine un'ultima nota per chi crede al complotto di big pharma eh, per cui la vitamina c non è sponsorizzata perché è gratuita e invece vengono usati i farmaci no, non, è, non è così nel senso la vitamina C in questo caso è utilizzata come vero e proprio farmaco con dosi massicce che deve essere prodotta e concentrata in fiale e va somministrata, quindi va acquistata e essere, devono essere pagate le persone che la somministrano. Quindi c'è anche qui una vendita di merci e di servizi. Oltretutto la quantità utilizzata di vitamina C non è la stessa che si può prendere con due arance, ma è come prendere 100 arance e spararmele direttamente in vena. Mi spiace per chi travisa le ricerche scientifiche. Dico, questo studio è importante, ci dà una nuova, un nuovo indirizzo di ricerca, ci sta dicendo forse qui c'è qualcosa che vale la pena di indagare, andiamo ad approfondire. Cerchiamo di non fare i complottisti e guardiamo la realtà dei fatti. La scienza si basa sui numeri ed è l'unico modo che abbiamo per capire se un dato approccio vale la pena di essere seguito oppure no. Bene, questo è tutto, se avete domande discutiamone pure qui sotto senza problemi. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, nella descrizione trovate sia il link alla ricerca sia i miei contatti, e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!